buongiorno oggi è l'ultimo giorno di scuola finalmente un po di riposo ci voleva adesso vado a svegliare le bimbe perché stanno ancora dormendo e voi avete già finito la scuola bimbe bimbe vane a scuola amore ani ehi piccola ultimo giorno andiamo a scuola amore è l'ultimo giorno amore dai, che poi siamo a casa per le vacanze di natale piccola ehi andiamo a lavarci? eh? ok buongiorno bimba abbiamo litigato con lenzuolo stanotte Perché? buongiorno si vede il materasso mm. Buongiorno. buongiorno! Ce lo dai un buongiorno a tutti? Non sonno. No, hai sonno? Vabbè, dai, domani dormi. Simba si alza? Mm. Eh? Ci svegliamo? Su? Dai che dobbiamo andare a scuola! Sveglia! Ani? Sì, amore. Buongiorno amore! Come stai? male Male per questo? No, bene! Ah, avevo capito male. Sei contenta? Oggi è l'ultimo giorno finalmente. E da domani si dorme? E arriva Babbo Natale? Sì. Dai, su. Adesso lavati, amore mio. Eh? E ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Yes! Vanessina si sta svegliando. Il cagnolino, c'è un cagnolino, lo sai che l'ultimo giorno di scuola da domani non si va più a scuola? E poi arriva paponetta e ti porta un ossicino. Vane? <ride> eh. Vestiti Bam. Vestiti Però io faccio vedere la maglia. Dai, facci vedere All il tuo outfit di stamattina. La mai bellissima il cagnolino? Bellissimo. Si Sì. Aspetta. Poi le calze. Bellissime. Eh? Le Con I brillantini. No, scherzo. E i pantaloni. I pantaloni. Ma no, che bella! Adesso amore vestiti perché tra pochi minuti dobbiamo andare a scuola e dobbiamo ancora preparare la merenda. Mamma. Ma dobbiamo pratello. Dobbiamo prendere lo zaino. Sì, sì, lo portiamo. Ok? Mi deve consegnare tutti i libri e i quaderni la maestra Laura. Eh? Amore, su, che dobbiamo ancora preparare la merenda Ascolta, vado in macchina ad accenderla eh? Così Bravo. si sbrina Arrivo, ciao Non so voi, ma qui gela la mattina E immagino anche da voi Quindi tutte le mattine, 10 minuti prima di partire Scendo, salgo in macchina E accendo Eccomi qua che Merenda hai scelto stamattina bravissima, amore. Molto bene. hai yeah, portato la Metti la banana in cartella e vestiti che andiamo. Dai. Eh. Cosa avevo? L'acqua. Hai la bottiglietta d'acqua in cartella? Eve il zucchero. Cosa vediamo il zaino? Qua metto i libri. Poi la cosa per andare in bagno. Qua i quaderni. Gli astucci. Ok. Il diario c'è e dove c'è? Um... Sì, c'è ok, amore. E eh, questo è lo zainetto di Anastasia, guardate che bellino, stupendo, tutto glitterato. Dai, andiamo, che è tardi. Bravo allora, amore, cambiati la fascia, perché quella di prima con la frutta è un pochino estiva, ma giusto un attimino. Io ho sete. Eh, bevi e poi andiamo. Quante volte te l'ho già detto che dobbiamo andare stamattina? Io... Prima prima già bevuto quindi... E qua. Col pulcino pio hai il bicchiere col pulcino, ma sei piccino anche tu guardate papà che casino che ha fatto ieri sera perché potete faccio... sapere che abbiamo fatto alcuni lavori in casa nelle scorse settimane abbiamo pitturato, abbiamo tolto un mobile, abbiamo chiuso abbiamo creato una stanza in più in cucina dove abbiamo fatto una dispensa quindi papà sta ancora lavorando e sta ancora facendo qualche lavoretto e abbiamo un po' la casa sotto sopra volete mm. vedere la nostra dispensa nuova? Oh, eccola qua, che bella! Questa porta vedete prima non c'era, ma c'era, era tutto aperto e c'era un mobile. E ecco, qui abbiamo creato una dispensa nuova dove mettiamo un po' di pappa e qualcos'altro. I libri, non so dove li ha trovati, il mio green screen portatile. E la nonessa! Boh bambine, allora dai, io vado! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Anche voi, venite anche voi a scuola! Ah, scusate, mi chiudevo in dispensa. So amore, dai! Sono le 8.20 e noi siamo ancora a casa. Sei pronta? Ma sì. che bel cappellino stamattina! Bye bye! Guardate il mio cappellino che bello che è! Da, da, da, da, da. Poi raga, eh, il mio è l'ultimo giorno di scuola, quindi sono felice. Però anche che giochiamo, quindi perfetto. Oggi usciamo alle due del pomeriggio perché facciamo una merenda lunga, poi eh, giochiamo e pranziamo. Quindi sono felicissima. So che giochi faremo ovviamente, non so, eh, come si chiama? Quel gioco che facevamo, ma non molopoli. Ma noi a scuola, quello... ah, tombola, tombola Faremo o quello o altri giochini, bello il ballo anche di Natale, quello che vi ha insegnato la maestra Lucia Ah, ah. anche eh. no. Non vedo, no Bene, sì, so. A dopo Ciao e siamo arrivate, ci vediamo dopo, buona giornata, a dopo Ciao amore Ok, tocca ad Anastasia che non vuole assolutamente essere ripresa E io non la riprendo, la mattina è un po' arrabbiata, un po' stanca Però ha detto che quando uscirà da scuola vi saluterà Noi ci vediamo all'uscita della scuola e buona mattinata a tutti Ciao, a dopo One eternity later. Amore, è finita! Sì! c'è il Natale e adesso faccio vedere cosa ci ha dato sì, la maestra fammi ah, vedere prima. cosa vi ha dato la maestra eh, allora prima che c'è una suette guardate guardiamo Ta wow merendina che Natale. buono poi la merendina un cioccolato sì. ma che buono tante cose tante cose tante cose veramente il, il cappello di Natale fa vedere? ti sì, sì, sì. è arrivato indietro il cappello di natale sì, sì. il pandorino che buono il cappello di natale lo prendiamo fai merenda figlio. oggi, oggi c'è il rafforcio vediamo un po' sì. Tata. wow tutto il materiale che avete fatto sì. Ma è tutto natalizio? Eh Sì, l'abbiamo fatti due perché uno l'abbiamo fatto, eh. l'abbiamo fatto un giorno e anche questo l'abbiamo fatto un altro giorno, guarda, un altro giorno okay. perché, perché la maestra non sapeva che non l'abbiamo fatti due noi ah. E vi piace? E quindi ve l'ha fatto rifare Vediamo? Bellissimo, amore Con tanti regali e In questo invece è il mio pigiama Ah sì? Ah, sì. proprio bello bravo anche la mia bossetta mi sono dimenticata la bossetta di Vane vabbè. e vabbè fa niente tanto poi Babbo Natale me la farà. E certo sì. senti adesso tra un po' andiamo a prendere Vane ok? si sì. eh andiamo a casa a fare merenda va bene adesso do, dopo ci vediamo a casa che io guardo la tv mentre faccio vedere ti ci rilassi finalmente sì. e te invece mi ritendi ok ciao, ciao. In Sto guardando la tv mentre mangio il cioccolatino Adesso voglio vedere come è cioccolatino Finalmente sì, inizia sì. il tuo relax Ani eh? sì. Le vacanze di Natale Tanto attese Vediamo un po' questo cioccolatino sì, Per me è cioccolatino al Mmm, Buono, quello che piace a me Allora lo dai a me, vero? No, Te mio... <ride> l'ha dato l'amore Che bello eh. Bello. Ci possiamo mettere possiamo mette la Nutella e metterla qui. Ah, la Nutella sul cioccolato. O sì, io ho il latte. Direi dire che è un po' troppo. Però adesso è Va bene, amore, dai, mangia il tuo cioccolatino guardate tranquillo Guardate come lo mangio. Guardate. E guardiamo come lo mangia, perché secondo me come lo mangia lei il cioccolato non lo mangia nessuno. Mm, deve essere buonissimo col cioccolato, mm. vero? E come penso? E guardate il come va bene, dai amore, ci vediamo dopo quando andiamo a prendere mani, ok? ciao ciao è finita! è finita, siamo in vacanza! come ti senti? felice? non tanto perché mi mancano compagne, e cose così vabbè però sono solo due settimane, però ci riposiamo, almeno dormiamo un po' la mattina eh? sì dai, sei contenta? sì mm. Ma ben è andata bene, oggi vi siete divertiti, sì. avete festeggiato, avete bevuto, avete mangiato. Sì. Eh? sì. <ride> allora amici, anche Vanessa è uscita da scuola. Finalmente iniziano le vacanze. Finalmente iniziano le vacanze di Natale. Mm. Adesso andiamo a casa e poi ultimo pezzettino dei saluti con Anastasia, ok? Ciao! La modalità relax per Vanessina che facendo la sua merenda dopo lo stress psicologico della scuola, vero amore? Anastasia vieni che facciamo i saluti dai! Ciao a tutti ragazzi il nostro video della nostra ultima giornata di scuola sì. finisce qua sì. con, sì. con sì. Vanessina, che continua a gustare i suoi chipster mentre Anastasia voleva farvi vedere una cosa che cosa? Mi piace o no? Oggi piacciono? Oggi sono andata dalla parrucchiera per l'ennesima volta Perché non so se ve ne siete accorti Ho tagliato i capelli E oggi ho fatto un po' di colpi di sole Color ramato Perché a me piace molto Però avrei voluto farli rosa Allora amici Il nostro video finisce qua Iscrivetevi al canale attivate un capparello yeah! sì! non perdetevi i nostri video adesso ne faremo tantissimi sì. perché siamo a casa in vacanza e sì. ci vediamo a Natale con l'arrivo di Babbo Natale la prima cosa. e sì. poi possiamo Beh. fare anche un video dove possiamo bicciare Babbo Natale senza farci sentire eh quando sì. facciamo il video eh. quando facciamo il video per sbirciare Babbo Natale fate silenzio amici Se non no, urlate se ci sente scappa e non ci lascia i regalini Se li lancia, si rompono Eh sì. Lasciate un bel like e condividete il nostro video con i vostri amici Ciao